rieccomi in molti pensavano di che avessimo lato tutto ma chi mi conosce da tanto tempo uh, sa che io che noi insomma quando prendiamo la decisione è quella e... ed eccomi qui adesso vi faccio vedere che cosa mi sto inventando <ride> Questa è la mia nuova abitazione, è una villa, questo è il cagnolino che ho preso in eredità. <ride> ecco qui. ed è una villa con molte stanze eh, molte molte no ma parecchie stanze questa è la reception praticamente e quindi avete già capito ne sto facendo praticamente un b&b entriamo lì dietro quella porta c'è il mio appartamento e questa è la prima stanza di albergo saliamo le scale siamo al primo piano Una tipologia di camera matrimoniale l'altra camera matrimoniale con balcone pista mare E bagno interno la family suite 5 posti letto il balcone ai piedi abbiamo il golfo di Valona e il suo lungomare biblioteca un punto di raccolta tra gli ospiti continuiamo a salire le scale raggiungo il secondo piano e qui abbiamo un'altra camera da letto matrimoniale sempre con balcone e bagno ed ora andiamo in terrazza Qui stiamo allestendo per fare il ristorante, cioè nel senso non proprio ristorante, ma per uh, riunioni, meeting, giochi, divertimenti che organizzeremo man mano. ed eccoci qui non mi sono arresa anzi forse sono diventata un po più forte di prima perché um, quello che accade nella vita non è sempre un male anzi vabbè io forse sono positiva troppo nel senso <ride> cerco di trarre sempre il vantaggio in tutto ciò che è capitato e... Penso che dalla vita abbiamo tanto da imparare ancora e che quello che ci offre non è, non è poco. Certo, con i nostri sacrifici non possiamo pretendere che magari ecco, ci cada dal cielo il tutto. Mm. Siamo, siamo, siamo italiani, siamo inventivi. E questo popolo albanese ci dà tante opportunità, tante, anche perché ci ama, ma ci ama davvero. Voi come sapete io sono a Valona e quindi sono felice di aver scelto proprio questa meta perché mi dà quel senso di essere ancora a casa. Avete visto come ve lo faccio vedere di nuovo eventualmente sembra di essere a casa nel Gargano guardate abbiamo montagne abbiamo mare abbiamo tutto Tanti mi hanno chiesto anche come mai, perché, perché sono rimasta così testarda a dire io voglio restare qui in Albania. Beh, eh, perché si respira un'aria totalmente diversa da quella italiana. Uh, qui è la vita che conta, è la vita più di tutte altre cose. Io sono già bronzata, siamo a maggio. <ride> ma è già più di un mese che sono così abbronzata bene che dire viva la vita e godiamoci attimo per attimo ciao vi voglio bene siamo al primo piano